Presidente, sì, eh, abbiamo letto dalla stampa, ma abbiamo anche visto che eh, lungo il litorale fra Rimini, Riccione, Cattolica e Misano c'è stato uno spiaggiamento di migliaia eh, di cefali e la eh, struttura oceanografica DAFNE ha eh, informato che eh, c'è stata una possibile fioritura microargare, nessun allarme particolare, anche se poi a causa del mare mosso il battello Daphne non è uscito e quindi non ha fatto eh, mh, le analisi eh, delle acque. E qualcuno fa l'ipotesi che fossero state pescate quantità molto rilevanti di cefali e poi siano state eh, ributtate in mare e da quello che abbiamo potuto appurare non ci risultano, siano stati, siano stati fatti poi campionamenti in acqua o addirittura sui cefali quello che ci preme è che poi eh, molte persone sono, stati, sono andate in spiaggia a raccogliere anche per fine alimentari, quindi un esame delle acque, un esame dei campioni di pesce avrebbe potuto comunque fornire inf informazioni ai cittadini sulla sicurezza o meno eh, di queste operazioni. Quindi io chiedo all'assessore se in questi casi, anche perché non è il primo caso, eh, in altri eh, casi anche in cui ci sono stati abbassamenti delle temperature molto repentine, si sono eh, avuti eh, altri spiaggiamenti, in questi caso ci sono delle procedure che vengono seguite, se sono stati fatti dei campionamenti e se i cittadini sono stati informati. Grazie. Grazie la parola Grazie Presidente, con consigliere e consiglieri. Non ho ricevuto segnalazioni dirette dai sindaci ma eh, rassicuro il consigliere Bertani confermando che tutte le procedure sono state seguite sia quelle ambientali che quelle sanitarie e che non si sono ravvisate criticità sulla qualità delle acque. La struttura oceanografica di Arpae e Daphne ha effettuato il monitoraggio del tratto marino da Gora Cattolica dalla costa fino al confine delle acque territoriali tra il 4 e il 5 marzo e dal 22 al 25, prima e dopo, cioè lo spiaggiamento di cefali che ha interessato il tratto di costa tra Rimini e Cattolica nella sola giornata del 20 marzo. Le rilevazioni effettuate non hanno fatto emergere alcuna criticità. Condizioni fisico-chimiche e biologiche nella norma, tali da caratterizzare l'area monitorata in una buona condizione ambientale. Concentrazioni di, os di ossigeno disciolto sia in superficie che sul fondo buone, temperatura nei range stagionali e inoltre, come diceva il Consigliere, è vero ricordare che nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019 il mare è stato molto mosso con forte vento nord-nord-est. In sintesi... Normalmente quando avvengono fenomeni di inquinamento dell'acqua, gli organismi spiaggiati sono composti da diverse specie. In questo caso specifico sono spiaggiate solo una specie di cefalo. Arpae si è subito attivata e si è sentita con le autorità preposte per coordinare le attività da effettuare. La raccolta di campioni di pesce è stata effettuata dalla Capitaneria di Porto di Rimini, in stretto coordinamento con l'azienda sanitaria, e si sono attivate tutte le azioni previste dagli specifici protocolli in materia. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di Rimini effettua di norma, in collaborazione con la Capitaneria, campionamenti dei pesci interessati dalla Moria nell'ambito delle sue competenze clinico-ispettive. Ulteriori accertamenti si sono tenuti anche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Gli esiti saranno disponibili a breve e saranno resi pubblici all'insegna della massima trasparenza. Si, ringrazio l'assessore. Quello che ci interessa appunto è che in questi casi i protocolli eh, di eh, attivazione siano chiari. effettivamente e, eh, Le analisi eh, 4-5 marzo e 25 marzo sono un po' distanti dall'evento in sé e forse eh, non ci permettono eh, di capire fino in fondo che cosa è stato. Se fossero stati degli abbandoni in mare sarebbe eh, particolarmente grave, quindi anche su questo sarebbe importante capire. L'altra cosa importante sono le analisi del servizio veterinario eh, dell'ASR che speriamo appunto vengano eh, emesse al più presto perché è corretto poi informare anche i cittadini per sapere eh, quali eh, rischi poi si corrono eh, facendo attività di questo genere. Grazie.